Quando la natura si fa dura, scegli le morbide. Pastiglie gommose, tanto un Verde Natura con vitamina C al nuovo gusto frutti di bosco. un Verde Natura Pastiglie Gommose. E se alla gola irritata si aggiungono tosse e raucedine, Nuovo un Verde Natura triste ad azione protettiva ed emoliente. Fai tris con un solo spray. Da Angelini.